Ah, devi entrare dopo devi Allora, entrare ragazzi, tutto. scusate se inizia così il video Ma questi qua hanno voglia di, di burlare Ma perché siamo prigionieri Nella prigione veramente se... Cloud, dove sei andato? Eh, Claud, eh, non è aiutatemi. Cloud, chi cavolo ti ha detto di entrare in quel cesso? Il cesso <ride> A parte <ride> mi <ride> sento deficiente a dirlo Aspetta, ok, aspetta Vieni anche tu, Nick Ok, allora, pronto, fermi vai, tutti va. Venite dietro di me Perché se no, andiamo avanti e non va bene Allora, mi prima so di tutto Dovete... Stai zitto e seguimi, perché io non sono qua... Oddio, ho sentito una voce e mi sono cagato addosso Cloud è morto, non, non risponde più ai comandi, Cloud Cloud? Ah, ecco. ah, eccolo Ma, allora, tu stai sveglio, sennò devo urlare in giapponese. Ma Seguite me che io stavo a passare come è fatta Allora, no, stai... No. Nick non l'hai mai fatta questa mappa Non mentire idiota ma sì, Allora fatta, le Stai zitto Comunque questa parte è veramente difficile È troppo eh, difficile vabbè, per... e vedi che Stai fissura. zitto Io non sono <ride> Non shoppo Roblox Almeno per sì, ora sono morto, Ma il porca il... di quella eh, non devi miseria. toccare i tubi? Eh esatto non li devi toccare ah, <ride> Anche perché Se li tocchi ti viene il tetano e dopo Allora c'è una tecnica ma Bisogna, ma bisogna ma guardare no. Strombolo Cosa stai dicendo Milk Stupido ignorante Cosa stai dicendo pure tu Devi fare eh, no ce l'ho fatta E su e giù E che cavolo Ma non ti ricordi più una beata minchia tu Eh meglio Ma scusami eh me. Eh ce l'ho fatta E così Sempre con questo ronzio del cavolo nelle orecchie Ma che caspita gliene frega se ce l'hai fatta o meno E eh, poi aspettaci ah, idiota Meglio che lo Eh se sei lento Stai zitto Io sono stanco di sentire oh. Allora, tu dove sei? Tu razza di, di nuvola Svegliati guarda, Allora, devi guardare in laterale, Cloud <ride> Allora, quando, quando tu passi le cose Tu devi guardare in laterale Quando tu guardi in laterale Riesci meglio Perché automaticamente Il tuo cervello vede Se tu non guardi in laterale Non vede È abbastanza semplice come, come concetto, no? Sono in prima persona Eh, stai parlando basso Ma che cosa è successo? Ti è, ti... Qualcuno ti ha fatto il valium endovena Cosa è successo? No, no, no, che è un farmaco a ah, dove? Eh? Buttati nella lava che è fresco Vediamo <ride> Dai che, che stupido guarda mi hai fatto morire Ma wow. che caspita Non no, so mi, Non hai preso il checkpoint No l'ho preso stai ah, tranquillo okay. Non sono Se no non sarei mai vai, saltato Vabbè buttati tu vediamo Magari a te il sedere non brucia vai. Vabbè senti io vado Cloud vai a quel paese Se no, chi aspettami. vuole Eh ti aspetto sì Ok, perfetto. Ma almeno in due. Oh. Perché non sai far nulla? Nica, almeno in due dobbiamo, dobbiamo essere. Perché? Cioè, se Cloud non verrà mai più perché è incapace di giocare. No, allora, Cloud, tu, io non ci. Devo... Oh, alla fine del video ci devi essere. Se no, tu guarda. Terrà, chiamo. Non riesco a farlo. Riesco. <ride> allora, chiamo la tua prof e le dico di darti un 4 in scienze, si ok? devo sprintare No. no, no, no, non so cosa schia lo sprint su Roblox, non esiste, ok. Non vuol dire sprint? Esatto, dice, Roblox dice cosa vuol dire sprint razza eh di esatto. imbecille. Ah, tu sei morto! Eh, mi è caduta la testa, cosa eh, faccio eh, adesso? Eh, amici, ce l'ho fatta. Ce ok, aspettami testa. però, non andare avanti, se eh, devo... no devo... Nick ma porca no. miseria, Nick, guarda che sto per prenderti a calci, eh. io te lo sto no, dicendo. Ecco, mi Ti mi sto odiando, no. perché tu ce la stai facendo? Io no, non mi sembra giusta questa cosa Allora, stai fermo e zitto E poi soprattutto non provocare perché ti, ti, ti Spacco in 20 pezzi Allora, c'è Ok, ti seguo, ok, perfetto Andiamo, forza, perché qua non c'è tempo Da perdere uh, uh, Ok, perfetto, eh, che cosa è successo? Stupido, sei morto? E io sono morto anch'io <ride> Dai zitto oh, Senti come ride sto imbecille qua Prima o poi uh, mi vendicherò di te Sappilo Ah, ok, però si deve utilizzare questa parte qua sotterranea. Per... Mio dio, strompolo che non Sei ha. Sei morto. Sei... Sei... E nulla sei morto. La vera domanda è: perché sono inutile? <ride> eh, eh, perché sei stupido? Ma perché, perché non sai giocare a Roblox? Perché non perché ci giochi? gioca dei giochi veri? Allora, mi dissocio da questa cosa. Eh, persone nei commenti, per favore, ragazzi, che ci guardate, insultatelo. Piace, mi piace, mi piace. Dio Roblox! Dio Roblox! Sto per dire brutte cose, ok? Aspe mi, mi aspetti, se no devo venire lì da te e chiamare qualcuno che non. Io te la mi Io sei morto. Stai zitto. Zitto. Allora, adesso arrivo pian piano. Uh, allora fammi sapere, Cloud, com'è che sei messo? Dimmi un po'. Vale, sono le prese d'aria, da mezz'ora che sono qua E, e come, come puoi fare per risistemare questo fattaccio, dio svizzero? Non oh. lo oh, so, Smettere di giocare a Roblox, Cloud. Però, se parli così non sono si sente. Qui, sono, e poi... qui, sono qui. Sono qui. Oh, cara, bene. Cara. Bravo. Sono intelligente. Adesso sarebbe divertente se tipo lui passa prima di me. Esatto. Vai, Cloud, passa prima di lui. Via, via, via, via, via, via. Ok. No, dove stai andando, imbecille! Grande no, Cloud, non ci voglio credere. Aspettatemi, scemi. Buttati che è morbido Sì sì mi butto adesso Allora dobbiamo andare tutti dritti no, qua Oh dovete stare dietro di me però razza di imbecilli Dovete stare dietro <ride> Non vale che andate davanti a me ok no, non allora, stai zitto, ecco, bene, sei caduto bene Beviti questo succo di pomodoro Che in realtà è tipo succo di... Sono troppo fatto mi arrivato Allora, Cloud, una, una delle mille regole del video uh, Non dovresti parlare di te stesso perché non gliene frega nessuno sì, Del fatto che tu ce l'abbia fatta, fidati, a nessuno interessa meno, Sicuramente a me è meno che zero Nick, se la smetti di ridere come una pernacchia Forse sarebbe meglio, Ok eh, ma cosa è, è successo qui? Non puoi <ride> dai. Ma sei morto all'ultimo? Eh, vabbè, ti ha fatto ridere. Dai, va bene. Però adesso a me non fa ridere. Uh, buttati giù, Nick. Immediatamente, ah, no, no, no. ora buttati giù. Bene, bravo. Quello per anche Cloud, però Sono arrivato però. di nuovo. No, perché Claudio ho paura. Che poi dopo non, non ce la faccia più. Tutto, mi sa. Eh, ma nemmeno io ce la faccio. Eh. No, se, no, non ti No, non ti permette. Sto dietro, brutto strombolo. Oh, se ti permette. <ride> eh. <ride> Se ha vinto, se ha, raga, se ha vinto, io vi giuro non lo invito no, mai no, più nei no, video. No, no, no, ancora più sta Fuori parla. dalla cella, ok, non allora... Si... breve, tranquilli. Ma ah, sono troppo bravo, sono già allo stage 11. Dici... Stai zitto? Non... allora aspettaci. Non devi andare dove stai andando? Non lo so, sto ci sono delle casse. Nick, tu dove sei? Scusami. No, no, no, no. allora fermati, fer... allora un altro... Oh, devi aspettare, imbecille, non, non devi sei, andare davanti. Qui, allora, scusa, ma Nick dove sei? Wow. Ah ok. No, perché pensavo che ti fossi completamente perso. Non va bene se ti perdi. E eh, no, mi hai fatto cadere, colpa tua. Mi interessa questa cosa. Ho cioè ho è... un pulsante. Allora dice "Guarda che questa ventola sta bloccando questa uscita di ventilazione. Forse c'è qualcosa che possiamo fare per distruggerlo". Cosa? Ho il pulsante, Così oh. che dobbiamo distruggere oh. la cella. Sì, no, no, no, ho cliccato il pulsante e si è distrutta. Dai, e dov'è? Dove dov che si è distrutta? Eh, qui, qui, qui, davanti, andate avanti. Andiamo avanti eh, No perché se andiamo Adesso avanti si moriamo off -off. Raga eh, io non, non capisco niente. Allora dove siamo Fermi. Ah. Ma ognuno lo devi premere per sé Ah ok quindi ogni... ma, dove... ma dove siete andati è il bottone. Non lo so. E eh, io premo non, pre... non fa un cavolo Scusami eh non fa niente diventare verde. E dopo la ventola è distrutta niente. Eh ma no, non mi fa diventare verde. Scusi un attimo scusi aspi No, dove, eh, dove devi, sei andato? Devi, devi avvicinarti, avvicinarti tanto Ah, avvicinarti. ok, bravo, ok, bravo Ok, si è aperto Adesso mi aspettate, brutti stromboli Non potete andare avanti senza di me, ok? Eh e sì, invece? Dovete andare sempre dietro di me Non ho capito come fate ad essere eh, davanti Ok, ma perfetto Ma perché dobbiamo stare dietro? Ah, Perché, perché, perché... <ride> Non far battute <ride> tu, Nick allora, Perché sei tristato sì. E fare un giro Cos'è che dice? Oh, Ho sentito che c'era qualcosa, il signore. Ha sentito una scorreggia. Perché questo signore poliziotto è brutto? Vabbè, mi scusi se l'ho offeso, non voglio allora, vedere niente. Dunis, dopo seguimi che io so già dove andare. Ok, allora fammi vedere, Nick. Dai. Seguimi. Vai. Devi andare. No, per, mi si sono alzate le braccia senza che io lo volessi. Ah, non sei morto. <ride> perché sono, ma, per, ma perché mi ha sparato sto idiota? Scusami. Ah, ah perché avete svegliato la guardia, Geni. Ah, ok, quindi dobbiamo fare stealth. Ok, allora. Sì. Ok, così, quindi così, quindi, cosa? Eh la Madonnina. No. Ah, si è svegliato. Eh, sì. mi spiace, mi sa che perché moriamo è adesso. Morto. No, eh, mi spiace, Claudio, aspetta. Olha, abbiamo sì, fatto, di perfetto. Di ah, vai, veloce, Claudio. La, no, la tessera dove sta? Qua. Qua? Okay. Qua, ok, da questa da parte. parte quindi. Questa Però cerca di, di non dire solo qua non che sembra una papera. Ragazzi, io sto saltando sulle sedie perché praticamente è perché bello. Le sedie. Sì, le sedie sono molto. Mannaggia. Le sedie sono tante milioni di milioni. Tu, quest, dopo questa me la paghi, lo sai, vero, Nick? Perché, perché stai cantando a casa? Cioè, ma che ti ha detto di Ma come ti permetti di cantare in un video di Dunis? Ma io tanto ce l'ho fatta e tu, no? Il video. Ma cosa c'entra? Di... Cosa sei, migliore delle, delle persone perché hai, sei riuscito a giocare a Roblox? Non mi pare proprio. Però qua la gente sta sparando, non ho capito come si permettono di sparare senza che il mio permesso. Dai, quante cagate sto dicendo in tre secondi, Vedi comunque. Qua. Ancora! Allora, tu adesso da ora in poi, Nick, nuova regola, è vietato dire di qua, ok? Basta. Okay, Z, punto, di mangiare. qua, X. <ride> Immaginate una X rossa su di qua, così almeno. Qua, è da dove qua... È il D? Eh? Dov'è il D? Da mangiare. Il D? Eh. Ma che cosa... Qual è D? Ma, ma Nick, ma parla beh, Ma fatti no, capire! Siamo, siamo rispuntati di qua! Cioè, okay. se siamo rispuntati... Ah, siamo quindi... Eh, non va bene? Oh, oh, merda! Dai, aiuto! <ride> non, non dovevamo tempo. andare, mi sa! Ok, eh, no. scusate, ci eravamo impappinati un attimo Però adesso abbiamo capito bene come si fa E quindi, praticamente, Nick, ti, ti spacco Smettila di andare avanti mi a me, scarso. perché... Ah. Stai Adesso... <ride> Vabbè, Ad però non qua si non si muore. Hai, hai citato, scusa. Non è abbastanza, muore. però non si muore. Vabbè, non mi interessa. Okay. E invece adesso si muore, non va non bene. Muore. Okay, Dovevo gioco. interessare. Dove eh, eh, guarda che qua stiamo facendo un casino col parlare, perché io sto parlando sopra te e tu stai dicendo cavolate tu e eh, l'altro cloud che sta adesso parlando... Morto. Io sto in... piangendo, non trovo la strada. <ride> eh, vabbè cloud, prima o poi troverai... Allora, cloud, senti, guardati un video. <ride> <ride> sì, ciao, adesso si mette a guardare un video. Ti immagini? Il video. Porco zio, zio svizzero, zio oh, svizzero. Salta e bene. Mannaggia lì anch'io. Ok bene. È vero, no, che palle, sì. stupidino. Adesso ce la posso fare a saltare queste robe no. perché qua... Ah, strombolo! No, Adesso ti ho, superato, ti ho superato, sono stato vero, stra... sono ancora avanti io. No, no ma io, ti... io mi vedo avanti io. Cosa stai dicendo, imbecille? Ho preso l'angolo corto ora sono più avanti io. Non lo sono... sono. sto, non sto non vedendo è vero, che sono, sono avanti io. io ma sono... Non è vero. Ora E zitto, assieme. Nick, che non sai niente. Ok, qua vedo che c'è qualcuno che ci sta sparando. Intanto tu sei morto. Ma io non mi ah, ah, ricordo che c'erano quei cosi là da schivare, io stavo andando totalmente a caso. E fai male da dare a caso anche perché qua si salta, uh, si salta molto male qua E se si salta, raga, qua è un po' un casino anche perché Vai, tanto cadi E eh, eh, cos'è cos che hai detto, scusa? Tanto cadi Ma stai zitto, brutto rimbecillito che non sei altro Non sai niente <ride> e credi pure... E ride. Eride. Ah, sei caduto, e perché sei caduto, dimmi un po' Qual è stato... È il karma esatto <ride> che bello il karma non che mi vendica Ma siete troppo avanti dato che nessuno mi regala niente almeno il karma forse dai. Stage 17 ah, io... il karma ti vuole bene allora scusa qual è, qual è stata la regola uh, di... che non devi fare durante il video caro Cloud? dimmi un po' piangere <ride> a parte piangere Ma dirmi delle tue cavolate Che eh, nessuno vede Quindi a nessuno interessa Probabilmente Vabbè eh, Allora Io direi che Dato che siamo sulla luna ora io sto vedendo tutto buio Ok no ah, Sto correndo Aspetta fa Facciamo l'ultimo Vediamo ah, eh, Ma per sono cloud Ma perché? Ma sei cl so. <ride> no Ma sei serio? Sì Non ci credo Nick Cosa hai fatto? Ma non no, mi ha preso il checkpoint Non ti ha preso il checkpoint? Sì per Eh ma Ma ma per, perché? No, sì. Non nemmeno più il razzo Adesso è colpa tua Quando ragazzi, mai? Mi si è buggata la mappa Eh vedo Vabbè uh, direi che questo video Mio dio che brutto Potrebbe concludersi qua Perché è stato un disastro uh, Roblox uh, No dai questa mappa è anche abbastanza carina Diteci nei commenti Se volete che rifacciamo altri video di Roblox Perché noi li, li rifacciamo no, tranquillamente Cloud, io ti bannerò prima oh. o poi. Comunque, oh. mh, mh, niente, lasciate. Iscrivetevi, iscrivetevi. Lasciate. Lasciate. Iscrivetevi. <ride> e lasciatemi. Lasciatemi e, like, un commento. Like. Un commento dove. Perché stavo per dire lasciate like, ma i like non servono più a niente. Quindi iscrivetevi. Che almeno sì, c'è il Stai zitto. Nessuno sì. ti sta parlando in questo momento. Nessuno ti sta cagando. Solo. No, mi parlo da solo. Quindi, eh, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, amori, <ride> che mi state guardando ora. Ciao. <ride> Ops.